Tutti così. Oh, sediamo. Ecco, sono le sei e mezzo di mattina, 22 operai senza lavoro. E quasi. Oh, tienilo, tienilo, tienilo. Come si pensa a fare questo? Oh, 22 operai senza lavoro! Allora, siamo qui sotto la postura di Prado. Stamattina siamo stati chiamati dai lavoratori dell'aerologistica che da 20 giorni sono in presidio davanti al cancello, oggi sono arrivati più di 100 poliziotti, finanzieri, carabinieri davanti alla fabbrica di Giaciulli, da dove sono stati licenziati via ci questi lavoratori, hanno distrutto il presidio sindacale e hanno portato in questura tutte le persone che erano lì a dormire. Eh, ci sono quindi delle persone in questura, eh, pochi minuti fa abbiamo visto entrare in questura anche Sara, coordinatrice del nostro sindacato, nostra compagna che era andata lì semplicemente a testimoniare, a vedere che cosa fosse successo al presidente dei lavoratori. È stata presa e sta dentro naturalmente è stata anche lei in questura. Sta riaccadendo quello che abbiamo visto altre volte, una giornata di sospensione della democrazia in questa città di sospensione dei diritti democratici, di sospensione dei diritti sindacali, come tutte le altre volte noi non lo accetteremo. Facciamo l'invito a tutti quanti di partecipare, di venire qui sotto la questura per chiedere il rilascio di questo centro e soprattutto per dare una risposta a questa carognata, ennesima, firmata questura di Prato, firmata comune di Prato a difesa di aziende indifendibili e contro lavoratori che stanno chiedendo niente di più e loro stiamo aprendo stato di agitazione provinciale di tutto il settore tessile, oggi sarà una giornata di sciopero in tutte le fabbriche perché lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo sempre fatto, chi tocca uno tocca tutti, daremo una risposta forte a partire da oggi ma anche dai prossimi giorni, si vuole attaccare il diritto stesso di organizzarsi in un sindacato in una città che senza la presenza dei sindacati nel distretto è finita a far lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni della settimana i lavoratori, è finita a rendere normale il lavoro nero, a rendere normale il lavoro grigio, a contare i morti per gli infortuni sul lavoro. Ecco, la colpa di 22 lavoratori licenziati o arrestati ieri, immunitati dalla... La principale è quella di essere sospita al sindacato. Siamo tutti col orgogliosamente colpevoli di questa, di questa colpa e tutti quanti reagiremo uniti a questa cosa. Avanti tutta chiediamo a tutti di venire qui davanti alla questura di Prato.